Come vive un grande intellettuale, un grande artista, una crisi? Quindi ho pensato di raccontare lui, raccontando lui, di mostrare le dimensioni, la qualità di questa crisi e come si possa reagire, uscire dalla crisi stessa. Facendo in questo modo, cioè prendendo Pasolini come protagonista dell'opera, ho fatto ciò che faccio spesso eh, al modo dei grandi tragici greci, Eschilo, Sofocle ed Euripide, i quali partivano eh, per raccontare la visione del mondo che li possedeva per raccontare le soluzioni intellettuali e artistiche dei problemi del loro tempo partivano sempre da qualcosa di conosciuto, di condiviso dai probabili spettatori delle loro opere quando mettono in scena le vicende di Eripo o di Agamennone o di, o di Ecuba o di Aiace mettono in scena delle storie che sono conosciute dagli spettatori gli spettatori sanno chi è Edipo Aiace o altri e allora si parte da una base di comune conoscenza e condivisione e su questa base il tragico opera una serie di pensamenti, di ripensamenti, di ricostruzioni, di invenzioni, quindi, quindi, quindi si opera criticamente sulla realtà, ma su una realtà condivisa, comune, su un'esperienza intellettuale condivisa dall'autore e dagli spettatori. Ecco perché Angelus Novus, questo film... Racconta Passolini. Passolini è non soltanto un artista e un intellettuale, è anche una figura a suo modo mitica. Molti lo conoscono o credono di conoscerlo. le primi, il quale un giorno mi disse, sembra una sceneggiatura, non passò molto tempo e giocando sotto casa in un campetto di cemento a tennis, mi sono rotto il perone e la tibia e dovendo stare fermo, immobilizzato. Per un mese e mezzo, e sapendo che quando sono costretto a stare fermo, mi innervosisco, ho scritto questo film, ho scritto la sceneggiatura di questo film, l'ho presentato avventurosamente al ministero è passato e l'ho realizzato le soggettive di questo film mi commuovono ancora sta volando... una Roma tutta esteriore tutta interiore e, e poi anzi prima la fuga preferita da Essimios il guardraio Qualche anno fa, era il 2005, ho messo in scena Vita Breve di Estinios, a teatro. L'ho ripreso, l'ho montato ed è diventato questo video, Vita Breve di Estinios. Vorrei farvi osservare qual è stata la logica della ripresa, perché questo getta luce sul mio modo di fare il cinema e più in generale sul modo di fare il cinema. Solitamente la ripresa di un'opera a teatro o anche la ripresa sul set di un film è realizzata attraverso più punti di vista diverse cineprese o telecamere o videocamere, da diversi punti di vista riprendono la scena e poi nel montaggio questi punti di vista di diversi si alternano e viene fuori l'opera, che può essere la registrazione di un'opera a teatro, un film, un documentario, eccetera. Ma cosa implica l'uso di diversi punti di vista nella ripresa televisivo-cinematografica significa un'arte audiovisiva religiosa un'arte che presuppone e conferma l'esistenza di Dio perché solo Dio può vedere da diversi punti di vista. Si dice che la prospettiva è nata nel Rinascimento, ma non è esatto. Nel Rinascimento è nata la prospettiva umana, è nato l'individuo autonomo, così come lo conosciamo. Prima del Rinascimento, prima di Brunelleschi e Passaccio, nella rappresentazione di una scena c'erano diverse prospettive, appunto perché in un mondo dominato dall'idea di divinità, essendo la divinità ubiqua, in cielo, in terra e in ogni luogo la scena era ripresa da diversi punti di vista. Ma questo cosa implica? Implica che la maggior parte del cinema che si è fatto e si fa è dominato dall'idea di divinità. Anche il cinema più libero, più artistico, l'ale di bicicletta. Chi riprende? Padre e figlio che camminano da diversi punti di vista? Psyco. Vediamo una scena, Norman Vai cammina e noi lo osserviamo camminare in panoramica e poi di seguito è montata una scena in cui vediamo ciò che lui vede come lo vede, due diversi punti di vista, alternanza dei punti di vista, idea implicita della divinità. Io ho cercato nella vita di costruire un cinema ateo, una televisione atea, una, una forma d'arte nella quale l'individuo, il singolo, a costruire un punto di vista superiore evidentemente al punto di vista del signor Rossi e di Pinco Palla, ma un punto di vista umano. L'uomo è la misura di tutte le cose di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono. Questo voleva dire protagora, l'uomo, non Dio. Torniamo alla logica di ripresa di, della messa in scena Vita Breve di Estinius. Mi sono messo al posto di uno spettatore, sempre quello, per tutte e sei le sere delle sei rappresentazioni e ho ripreso sempre da quel punto di vista l'azione poi nel montaggio ho alternato campi più larghi, campi più stretti a secondo della drammaturgia a secondo... ma sempre dal punto di vista dello stesso spettatore uno spettatore perché credo che questo metta lo spettatore del video Vita Breve di Artimios nella condizione di un individuo autonomo, singolo, che vede dal suo punto di vista e valuta, apprezza, giudica. Ecco come dalla logica della ripresa si ricava la concezione artistica di un autore. In questo caso un autore ateo, senza Dio, ma che non sente questo come una mancanza. No, c'è mai, sento la mancanza di Efineos. la proiezione di Angelo Snobs nella saletta di Cinecittà. Il film era durato due anni tra riprese, produzione, edizione e montaggio che poi sono gli anni dall'85 all'87, gli anni del tumore al cervello di Eftinus. Lui si era occupato delle musiche. Aveva scelto dei brani di Mozart. E Timios suonava il pianoforte, ascoltava la musica. Degli Eterni preferiva Vivaldi, dei contemporanei Bob Dylan. Per Angelo Snobos scelse Mozart. Anch'io ho scelto Mozart per lui. Un registratore messo al punto giusto, una cassetta, un gruppo di amici al cimitero di Bassano Romano, quattro parole. Questa gli sarebbe piaciuta. Mozart. Perché Timios scelse Mozart per un film sulla crisi, sulla disperazione, sulla morte? Perché Mozart non è mai disperato. Piange e ride insieme. Io ho scelto Pasolini in quegli anni perché ero disperato. Vedevo il Timios morire. La proiezione di Angelus Novus, gli occhi di Eftimius nel buio della saletta da 40 posti a Cinecittà. Tutto ad un fiato, tutto uno sguardo. Usciti alla luce eccessiva della sera nei viali di Cinecittà, camminavamo lui e io. Il film che girava ancora dentro. Lo lascio pensare, saliamo in auto torniamo verso casa. La parte più bella è Eftimius, il guardrail di notte. Il film comincia con Pasolini che gira in auto intorno a Piazza del Popolo a Roma. Gira, gira, gira, gira, come una mosca che non sa dove andare a morire. Grigio fuori, grigio dentro. Poi a un certo punto prende via del muro torto. Curve, gallerie, la tangenziale, il raccordo. Le luci insieme alle auto e alle case diventano sempre più rade. Tutto diventa sempre più nero. I paesi lontani, commoventi, come presepi. E a questo punto, tra il nero del cielo e il nero della terra, il guardrail. Una striscia di mille sfumature, di mille colori, sfreccia. Ci segue, ci accompagna, non ci lascia più. Allora ho cercato di fare quello che Pasolini chiama cinema di poesia. Come io vedo il mondo. Una poesia. Il mondo visto attraverso gli occhi, i sogni di un individuo, Poi sono andato avanti, sono, sono voluti cinque anni, ho raggiunto la soggettiva assoluta, ho cercato la soggettiva assolutamente giustificata. Perché in Angelus Novus, l'area di biciclette, chi vede il personaggio, i personaggi? Per registrarli e restituirli ci vuole qualcun altro, ci vuole una cinepresa, un operatore, uno scenografo, ci vuole il circo cinema, non è assolutamente giustificata la soggettività, ma, ma si può costruire un cinema che non ha bisogno di, di niente altro che l'autore, che registra, che si registra, che racconta, e quindi ciò che vediamo non può essere più ricondotto a un artificio tecnico a una finzione scenica nel 1990 scendendo dai sabatini dove vivevamo con Nefei una mattina mi ho raccontato un desiderio. fosse giustificata di andare oltre il cinema e ho cominciato a parlarle di una possibilità di raccontare il mito di Narciso Ereco quella mattina è nata la bobina dell'occhio ferito che Luis poi ha mirabilmente spiegato, dispiegato in due paginette. No.